È il mio modo di scherzare, chiedo scusa a chiunque ne venga risicata. Ma mi puoi chiedere scusa? Nel senso che la tua, la tua bocca è capace di pronunciare le sillabe scusa? Vabbè, dai, ma so pesante, regà, so pesante, regà, so pesante, sono semplicemente. Dovrei autoesonerarmi, ragazzi. Dovrei un attimo fare ammenda per quello che sento, ragazzi. Troppo bollore. Perché effettivamente stiamo a parlare di cazzate alla fine, no? detto da solo. Dovrei essere un po' più leggero, un po' più disteso quando mi si dicono certe cose. Anzi, non so perché mi hai ricordato lo sconto tra D'Agostino e Sgarbi. Ma di un po'! No, D'accordo, <ride> bravo Marco. Aspetta, lo rivediamo. l'acqua. è da te prima te che stava reclamando la sua acqua. Prima, Marco. Carla, no? Io ho ti... sentito. Questo è l'acqua mina perché testi tempi l'acqua è Ma bacia, la vita, la, se... vedere. <ride>